Biomeccanica del lavoro per parrucchiere e baristi Ciao da Giovanni Garavello, faccio l'osteopata e chiropratico da tantissimi anni, seguo parecchie persone che fanno i parrucchieri e i baristi e noto che tantissimi miei clienti mi chiedono Giovanni ma come posso migliorare la postura mentre lavoro? E purtroppo sono due professioni molto usuranti dal punto di vista sia della colonna vertebrale e delle spalle. Quindi prima di arrivare ad avere grandi problemi di epicondiliti alle spalle e di ernie o protrusioni discali sarebbe meglio un'ottima prevenzione. Cosa intendo per prevenzione? Intendo la cura del proprio mestiere, la cura delle posizioni mentre si lavora. Come si fa per migliorare la postura mentre si lavora. C'è un metodo molto efficace e molto semplice e lo metto qui nelle foto è il metodo dei post-it. Molti miei clienti mi dicono Joe ma io mi ricordo durante la giornata che devo stare dritto con la colonna vertebrale quindi non mi servono tutti questi post-it e invece vedrai che mettendo i post-it eh, anche nel tuo ufficio dove lavori questo è un promemoria per il nostro cervello per ricordarsi durante la giornata di rimanere con le spalle bene aperte e di rimanere bene in asse soprattutto se fai il barista. Eh, un altro metodo molto utilizzato per migliorare le nostre posture è allungare la colonna vertebrale con il metodo a squadra del dottor Chouchard e qui ti metto la foto del metodo a squadra del dottor François Chouchard, François Chouchard aveva studiato tantissimo le posture specialmente di chi come i baristi o come i manovali o come le infermiere o come per esempio di chi eh, appunto fa la parrucchiera eh, che arrivavano da lui arrivavano da lui con le spalle distrutte e con questo esercizio fatto per bene tutti i giorni preverrai tantissimo tutte le problematiche che ti ho detto in precedenza. Un altro metodo per aiutarti a stare meglio durante le giornate di lavoro è quello di eh, fare. Un'attività sportiva, che è un'attività sportiva molto particolare, ma che aiuta la stabilità della postura, che è il Nordic Walking. E qui ti metto la foto di che cos'è il Nordic Walking. Come vedi dalla foto, vengono utilizzati dei bastoncini durante la camminata veloce per mantenere la colonna vertebrale bella in asse. In più è un ottimo sport perché si va all'esterno, si cammina, si socializza e ci sono tantissimi gruppi in Veneto ma anche in Italia che offrono questo tipo di servizio. Il Nordic Walking è eccezionale perché muove il 90% dei muscoli però senza gravare sulla colonna vertebrale, in più ti tiene le spalle bene aperte. Bene, oggi abbiamo visto che cos'è la biomeccanica del lavoro, abbiamo visto dei metodi per porre attenzione alla nostra postura e abbiamo visto soprattutto come puoi migliorarla con il Nordic Walking. Un caro saluto da Joe, ai prossimi video.